Ok ragazzi, allora faccio questo video per due motivi Uno, perché non sapevo cosa fare scherzo. Uno, perché eh, spesso mi arrivano delle voci Dove praticamente il cantato è figo E poi la parte più rappata, più eh, veloce eh, Pecca un pochino perché vi mangiate le parole Seconda cosa, perché spesso voi mi chiedete Ma ci sono dei trucchetti per scandire meglio le parole durante... Ma anche un rappato semplice A volte con la lingua stanca ci sono le R, le T le Z, che sono consonanti più complicate che vengono a ammorbidirsi proprio per la lingua che dopo un tot si stanca, poveretta. Vi insegneremo un trucco che eh, non ce lo siamo inventati noi, ma lo insegnano alle scuole di canto, alle scuole di recitazione e comunque laddove bisogna saper utilizzare meglio la voce, lo spelling e appunto il linguaggio. Praticamente questo trucchetto consiste semplicemente nel mettersi Un dito in bocca Così mordi, E praticamente devi andare a rappare tutta la strofa il beat lo fai tipo due tre volte cinque in modo tale che la lingua e la bocca siccome in una situazione di stress una volta che poi la vai a rappare senza il dito si ritroverà in una situazione più agiata è come correre con i pesi in sostanza chi si allena e fa le corse con i pesi per magari aumentare il fiato o la resistenza e tutto quello. Per scandire meglio invece alcune consonanti tipo la R sempre stessa cosa dito in bocca e, e dovete fare tipo così Rispiegalo nuovamente. tenendo il Tipo, potete farlo. A noi ci consigliavano con la penna Col, perché sì. dopo un tot ti, ti fai malino a tenere. Ora, sì, perché il... mano, a mano, dito, ma, no? mano a mano che tieni il dito, mano a mano che tieni il dito, ti andi a stringere con i denti. Quindi, la meglio è mettersi. Eh, noi ci mettevamo un coltello, coltello. perché siamo zarri alla eh, jet sparo, sì. sì, un po' da pirati. però potete mettervi qualsiasi altra roba in bocca. Se avete un dildo in culo, dicevamo quindi nulla in sostanza. Il dito è comodo se lo dovete fare con due volte se inizia a diventare viola e si staccano pezzi di carne optate per il coltello è meglio perché comunque con la penna rischi di romperla il eh, coltello in legno generalmente lo metti e, e fai benissimo nella parte del manico mi raccomando perché sennò poi dopo non cantate più diventate joker è, è strano io quando lo, lo dico ai ragazzi di, di farlo ridono no? Come se, ridono, siccome, sì. siccome sono scherzoso, no, pensano che in realtà sia una battuta. Provate e poi mi lasciate qua sotto con un commento scritto se, se a voi funziona o meno. Fatelo per due o tre volte, come diceva Hermes, appunto, e, e poi dopo rappate subito la strofa. Ininterrottamente, nel senso la provate una, due tre volte, levate e rappate subito. Poi, ovviamente, se, se siete in una situazione di stanchezza, riposatevi, bevete. E fate una pausa e poi magari prima di rifare la strofa una volta lo rifate ancora una volta col dito e poi dopo provate a rappare e a registrare la vostra strofa. E vedrete che funziona, fidatevi. Un brevissimo video appunto siamo sotto le 5 minuti, però era molto utile come cosa. Cercando su internet non la trovo, nessuno ne parla, quindi volevo velocemente raccontarvi questo questa piccola chicca che ci ha aiutato in tantissime situazioni di, di stress qualora non dovesse funzionare perché siete veramente stanchi il consiglio migliore è quello di fermarvi e ripartire proprio il giorno dopo neanche dopo un'ora dopo un'ora e mezza, se avete la possibilità di farlo questo lo dico perché spesso andate in uno studio che non avete a casa siete lì avete la lingua un pochino a pezzi e dovete per forza chiudere una sessione dito in bocca e avanti tutta ci vediamo al prossimo video lasciate un commento qua sotto con scritto di che cosa parlare saremo super curiosi e contenti di rispondere al prossimo video bella praticamente questo praticamente... <ride> l'ho scandito bene